Spostiamoci ora a Urbino dove è stato presentato il progetto Pedalo in Sicurezza. Vediamo il servizio. Pedaliamo in Sicurezza è un progetto che porterà all'interno delle scuole il mondo della bicicletta fatto anche di tutto quello aspetto appunto, che riguarda la sicurezza stradale. Assolutamente sì, porteremo in nove plessi scolastici dei tre istituti comprensivi della zona, quindi il Pasco, il Volpone e l'Anna Frank, eh, i temi della sicurezza stradale, del rispetto ambientale, eh, della conoscenza della bicicletta come mezzo sostenibile e come mezzo anche sportivo e di divertimento e quindi poi ci sarà la conoscenza del mezzo e delle lezioni sulla guida progetto organizzato dalla scuola ciclismo WISP della provincia di Pesaro Urbino che si chiama Pedalo Sicuro e è realizzato col patrocinio e il contributo dei comuni di Urbino, Sasso Colvaro di Tore, Petriano e Montecalvo in Foglia e diversi partner privati che hanno dato il loro supporto e porteremo questo progetto nelle quarte e quinte elementari con una partecipazione di circa 400 bimbi. Anche a Montecalvo in Foglia è arrivato questo progetto, un progetto importante per i bambini i ragazzi del comune Esatto, sì, abbiamo accolto subito con piacere questo progetto quando ci è stato proposto perché effettivamente per i nostri ragazzi è molto importante, uno perché li incitiamo allo sport, alla vita all'aria aperta, all'uso della mobilità eh, ecologica ma anche perché questo sport comunque per i ragazzi è anche un'istruzione perché impareranno anche il codice della strada e perciò imparano divertendosi e per i ragazzi questa è la cosa più, più bella e più importante più facile che gli si possa offrire. Questo progetto servirà a eh, creare e rendere consapevoli i nuovi giovani, quindi i giovani, eh, per uno sport sicuro, perché oltre ad insegnare ai giovani l'importanza dello sport, della bicicletta, in questo caso della bicicletta, ma soprattutto di praticare uno sport sicuro, uno sport sicuro tenendo conto proprio anche del codice della strada, perché sarà diciamo, un primo patentino rivolto ai ragazzi dove eh, impareranno a pedalare in sicurezza. È anche un progetto che può, può permettere ai giovani di fare ciclismo non solo nelle aree tradizionali, nelle piste ciclabili, ma anche in sicurezza all'interno anche di percorsi natura e quindi li apre all'interno, diciamo, di, visto che ne abbiamo tanti anche su Alecesane o anche su, da noi a Petriano ne stiamo facendo qualcuno, a dei giri comunque turistici che possono coinvolgere dei percorsi in natura. Assolutamente sì, è un progetto fondamentale perché ci permetterà di parlare di sicurezza sulle strade naturalmente ma anche di conoscenza e valorizzazione del territorio attraverso, attraverso i giovani alunni che eh, saranno appunto i protagonisti di, di questi percorsi eh, guidati dalle, dalle sapienti mani, anzi direi dalle sapienti ruote dei maestri di pedalo sicuro, ecco, questo ci, ci fa molto piacere, ci fa molto piacere perché siamo sicuri che il mezzo della bicicletta è un traino importante per il nostro territorio anche a livello di, di promozione turistico-sportiva. La Wisp è vicina allo sport, allo sport per tutte le età, dai giovanissimi ai più grandi. In questo caso si parla di bicicletta, quelli che sono diciamo, eh, i valori di questa bicicletta, il valore aggiunto di questo sport? Il valore aggiunto di questo sport è sicuramente quello ambientale, a mio parere, che stringe un po' la mano, tra l'altro, all'agenda 2030. Siamo molto, molto attenti a questo aspetto. Quest'anno, tra parentesi, abbiamo anche praticamente eliminato del tutto la tessera cartacea per passare all'app, altra dimostrazione dell'attenzione ambientale che la WISP sta mettendo nel proprio operato nelle proprie politiche sportive. Benvenga questa iniziativa perché parla di biciclette, mezzo a impatto zero se parliamo di ambiente e parla anche di educazione civica. Perché troppo spesso vediamo persone adulte non rispettare la segnaletica stradale semplicemente perché sono in bicicletta. Ecco, facciamo passare questo messaggio, che un autotreno o una bicicletta devono rispettare la stessa segnaletica stradale, è veramente molto importante ed è un segno di civiltà.